non occorre cambiare il mondo. Cambia semplicemente te stesso e avrai cambiato il mondo intero perché tu ne fai parte. Se anche un solo essere umano cambia, il suo mutamento si irradierà in migliaia e migliaia di altre persone, diventerà una scintilla. All'essere umano sono state imposte un'infinità di cose, egli pensa che tutti questi pensieri siano suoi come ricercatore devi scindere con grande attenzione tra ciò che è tuo e ciò che hai ereditato dagli altri e quando avrai incominciato a selezionare rimarrai allibito vedendo che non possiedi quasi nulla di tuo tutti nascono come singoli individui ma quando arriva il momento di partecipare alla vita sono diventati una folla se ti siedi in silenzio ad ascoltare la tua mente, scoprirai moltissime voci. Sarai sorpreso, le potrai riconoscere benissimo. Alcune vengono da tuo nonno, altre da tua nonna, altre ancora da tuo padre, da tua madre, dai preti, dagli insegnanti, dai vicini, dagli amici e persino dai nemici. Tutte queste voci formano una folla dentro di te. E ti è praticamente impossibile trovare la tua voce. La folla è troppo numerosa. Di fatto da tempo hai dimenticato quella che è la tua voce. Ti è sempre stata insegnata l'obbedienza. Ti è stato insegnato a dire sì a tutto ciò che gli anziani o gli altri dicevano. Ti è stato insegnato sempre a seguire i tuoi educatori o i tuoi preti. Nessuno ti ha mai detto devi cercare la tua voce. Hai una voce tua, giusto? La tua voce è rimasta molto debole, soggiogata, mentre le altre sono diventate forti e imperiose, perché erano ordini che hai eseguito contro te stesso. Non avevi intenzione di farlo, vedevi che non era giusto, ma per essere rispettati, accettati e amati bisogna essere obbedienti. Naturalmente c'è una sola voce, una sola persona che manca in te, cioè tu stesso per il resto c'è una folla intera ed è proprio quella folla che ti porta continuamente verso la pazzia perché mentre una voce ti dice fa questo l'altra replica non lo fare mai non ascoltare quella voce e tu sei scisso così in due tutta questa folla deve sparire bisogna dire a questa gente adesso per favore lasciatemi solo se vuoi diventare un individuo fatto e dritto devi dire addio a quelle voci anche se appartengono a persone che rispetti molto come tuo padre, tua madre o i tuoi nonni. Non importa a chi appartengono una cosa è certa non sono tue. Sii silenzioso e scopri il tuo sé perché altrimenti ti sarà molto difficile allontanare questa folla. Tutta quella gente sta lì ad affermare «Sono io il tuo sé, e tu non hai modo né di essere d'accordo né di dissentire. Dunque, non lottare con la folla. Lascia che siano loro a scontrarsi. Tu, piuttosto, cerca di trovare te stesso, e quando avrai conosciuto chi sei, potrai semplicemente ordinare a quella gente di non occuparsi più di te. In realtà è una cosa così semplice, ma prima dovrai trovare te stesso» una volta che sarai te stesso ci sarà anche il maestro il padrone di casa e tutta questa gente che pretendeva di essere il maestro comincerà a lasciarti in pace abbandonare il proprio passato è molto difficile da fare perché vuol dire lasciare cadere la propria personalità la propria identità se stessi tu non sei altro che il tuo passato con i suoi condizionamenti abbandonarlo è la cosa più difficile e problematica della vita, ma solo coloro che osano farlo vivono, gli altri semplicemente fingono, tirano avanti in qualche modo, non hanno alcuna vitalità, né possono averla, vivono senza impegnarsi e vivere così vuol dire mancare totalmente la vita, devi osservare dentro di te qual è il legame che ti unisce al passato e perché continui a mantenerlo, è solo un'abitudine perché sin dall'infanzia ti hanno insegnato a condividere certe idee, opinioni, religioni o dottrine. Ti nutre in qualche modo o al contrario ti sta solo succhiando il sangue. Devi guardare dentro di te e analizzare ogni cosa, politica, sociale o religiosa, che il passato ti ha imposto tramite l'educazione e altri espedienti sociali. Devi vedere perché continui ad aggrapparti al passato. Bisogna essere molto precisi, allora le cose diventeranno semplicissime. Se riesci a vedere che custodisci i parassiti, nutri nemici che stanno distruggendo la tua vita, la tua giovinezza, la tua freschezza, nemici che ti stanno uccidendo prima del tuo tempo, solo a causa di vecchie abitudini, non ti ci vorrà un grande sforzo per liberartene, te lascerai semplicemente cadere. Non è una gran cosa. È solo una tua scelta tenerli in vita o lasciarli perdere. Quando ti accorgerai che stai portando in te del veleno, sarà facilissimo liberarsi dal passato. E quando te ne sarai staccato, avrai in mano un immenso potenziale di crescita. All'improvviso, sarai rinnovato e giovane, libero da pesi, parassiti e fardelli inutili, che non erano altro che scorie. Si tratta semplicemente di vedere che cosa ti sta facendo il passato, è un amico o un nemico? Questa intuizione è sufficiente a operare un taglio netto. A quel punto sarai semplice e leggero, perché non esisterà più alcun peso e sarai sano nella mente e nell'anima. Se vuoi ricordare invece qualcosa, lo puoi benissimo fare, ma i ricordi non hanno più alcun potere su di te. Se è necessario potrai richiamarli, vivendo così possiedi solo il presente e un vasto futuro naturalmente nel futuro non puoi fare nulla puoi operare solo nel presente ma le cose si svilupperanno da sé man mano che il futuro si trasformerà nel presente la tua evoluzione, le tue azioni la tua intelligenza e la tua creatività sono tutto ciò a cui stai lavorando il piacere della crescita è immenso essere bloccati è una delle sensazioni più orribili pertanto quando ti accorgi di qualcosa non essere indeciso agisci in base alla tua intuizione la vita è semplice e meravigliosa dobbiamo solo essere più chiari su ciò che va abbandonato su ciò che è inutile portarsi dietro e che cosa invece va fatto ovvero quello che senti fai ciò che ti senti di fare e assumiti l'intera responsabilità delle tue azioni non è affatto una cosa difficile. Se sarai svincolato dal passato, ti trasformerai nell'essere umano nuovo. Tutti hanno questa possibilità. Diventare nuovo o restare quello vecchio. Sono necessarie solo un'intuizione chiara e un'azione conseguente. È necessario perlomeno questo coraggio.